Prepararsi alla vecchiaia può essere una buona idea, infatti ho comprato un sedile per la vasca da bagno che mi permetterà di esercitarmi ad essere vecchio, squazzando i piedi nelle limpide acque dell'acquedotto, come se fossi ai Caraibi, immaginando fantastici atolli ad ogni dove, anche grazie al supporto della cataratta. Avendo la fortuna o la sfortuna di arrivarci, sarò pronto. A godermela come si deve di certo è che la sedia sarà pronta a sostenermi vista la buona qualità costruttiva e i buoni materiali seduta in plastica resistente e tubi in alluminio anodizzato che lo proteggerà dagli agenti esterni tipo l'acqua gli urti eccetera il prezzo di vendita all'ideal attualmente è di 22,99€. euro. Un incentivo a diventare vecchi. Declino ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali e cose eventualmente occorsi a chi volesse imitare la procedura illustrata nel video che ha scopo di puro intrattenimento. Aspetto i vostri commenti, il mi piace e le iscrizioni al canale. A presto. Grazie per la visione. Ciao.